Veronica Peparini in vacanza con un ex concorrente di Amici Amici, Veronica Peparini passa l'estate con un ex concorrente di Amici Sorella del direttore artistico del serale di Amici, e da qualche anno anche insegnante del talent show di Maria De Filippi, Veronica Peparini è uno dei professori più apprezzati dal pubblico di casa. Tra qualche mese partirà la nuova edizione della trasmissione di Canale 5 e Veronica si gode ancora qualche giorno di relax e insieme ad un ex concorrente di Amici. Il suo nome è Michele Lanzerotti, che ha preso parte al talent show durante la scorsa edizione. Ballerino di professione, Michele era stato scelto da Michelungax per far parte della squadra dei Blu. Tra Veronica Peparini e il suo ex alunno che è del tenero è soltanto l'amore per la danza alle gare i due? Veronica Peparini si gode le vacanze con un ex concorrente di Amici, foto. Veronica Pepparini ha il merito di aver sempre creduto, fin dallinizio, in Andreas Müller che dopo Amici 16 si è commosso sul web. Andreas ha vinto lultima edizione andata in onda del programma di Maria De Filippi, dopo aver abbandonato la precedente edizione per un infortunio al ginocchio. L'insegnante ha creduto molto nel talento del ragazzo e tanta forza e dedizione sono state ripagate a pieno durante la fine del serale. Ora Veronica Peparini si gode a pieno l'estate, il mare e la piscina in compagnia di Michele Lanzerotti, un ex concorrente di Amici. Manco a farlo apposta, Michele e Andrea si trovavano nello stesso team, la squadra blu. Ne che i lungax li hanno fortemente evoluti all'interno della propria squadra, squadra che al suo interno poteva contare su Sergio Silvestre, che ha vinto la scorsa edizione del programma. Anno dopo anno, i blu e la Peparini, portano a casa una vittoria dietro l'altra. Accadrà lo stesso anche durante questa nuova edizione?.